impressione e di essere dinanzi ad un partito che ha piena fiducia nella sua forza, nella sua ragione ideale, nella sua funzione storica. Quindi c'è in voi, cari amici, la consapevolezza del compito storico che ancora una volta è dinanzi a noi.